Ciao ciao! allora questa è una lettura angelica valida per le feste eh, fino al giorno di natale eh, e poi dopo natale ne faremo un'altra va bene eh, quindi valida per tutto il periodo di tempo che parte dal momento in cui la state guardando fino alla, alle, vacanze, insomma, alle vacanze di, di natale eh, utilizzeremo tre mazzi di carte abbiamo le carte dell'arcangelo michele abbiamo le carte di maria regina celeste e poi abbiamo prescelto anche le carte degli unicorni eh, poi pescheremo una carta dal mazzo di lui sei eh, per il messaggio finale ok le carte dell'arcangelo Michele di lui sei sono stampate in Italia da my life bene prima di iniziare ci connettiamo con gli angeli e con l'arcangelo Michele faremo una preghiera di eh, protezione psichica invoco la divina presenza di Dio Onnipotente Potente, padre e madre i miei angeli custodi il mio se superiore gli angeli custodi il se superiore di alberto gli angeli custodi il se superiore di tutte le anime che con tanto amore ci stanno seguendo invoco te arcangelo michele invoco maria gesù e tutti gli esseri di luce di amore puro e gli angeli che in comunione di intenti con l'arcangelo michele stanno partecipando eh, in questa lettura angelica vi chiedo con amore di tagliare tutti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 allora andremo a pescare tre carte da ogni singolo mazzo per poter iniziare la nostra lettura angelica si parla di amore ok gli angeli del cuore ti stanno aiutando magari molti di voi hanno chiesto per natale di eh, guarire una relazione o di eh, trovare la persona giusta l'arcangelo michele vi consiglia di andare avanti senza paura e poi abbiamo lascia andare la paura adesso quindi uscire dalla paura in questo momento è il tema attuale di questo momento particolare, durante le festività natalizie. Ok, dare e ricevere. Insomma, queste sono le carte di Maria, bellissime. È uscita la carta di Gesù il Maestro, non a caso, con Natale abbiamo Gesù che ci vuole portare un messaggio d'amore. E poi grazia belle queste carte. ora andiamo a vedere un attimino le carte degli unicorni ecco è uscita si è girata una carta da sola cicli si parla di cicli cicli di vita abbiamo la carta della uh, dell'amicizia ok abbiamo la carta apriti a ricevere bellissima questa carta guardate si sintona le mie unghie e i miei capelli <ride> poi ti mando le foto alberto anzi te le mando subito e poi abbiamo scegliamo una carta dal mazzo di lui sei ecco qua io valgo e apprezzo ciò che sono, bellissimo messaggio, poi leggeremo il messaggio finale alla fine della lettura come state? siamo rientrati dall'Inghilterra, per chi non lo sapeva, noi eravamo a Londra per due mesi e mezzo circa adesso siamo tornati a casa, presto faremo nuovi video interessanti quindi seguiteci, iscrivetevi al nostro canale, magari cliccate sulla campanella così potete ricevere tutte le notifiche che riguardano i video che andremo a pubblicare settimana per settimana. Allora, un attimino, al mandiamo le foto ad Alberto. Per il momento ci arrangiamo un po' così a distanza. Certo. Okay. Perfetto okay. Benissimo. Bene, benissimo, sono arrivate Allora, iniziamo a degli angeli del cuore gli angeli del cuore sono degli angeli eh, che eh, aiutano le anime eh, che stanno cercando l'amore che credono nell'amore vero eh, che vogliono eh, vogliono guarire una relazione magari col proprio partner magari siete un po in crisi avete avuto un litigio o magari per le anime single che in questo momento stanno cercando l'amore ecco l'arcangelo michele vuole rincuorarvi e vuole dirvi che ehm, Grazie. Mm -hmm. Che presto arriverà la persona che, che, state, che state cercando, eh, in realtà non bisogna cercare una persona, la persona arriva perché noi attraiamo, se noi vibriamo a una certa eh, frequenza e siamo ricettivi e siamo aperti a donare, a ricevere amore, la persona giusta arriva perché è della persona giusta che stiamo eh, parlando, quindi assolutamente è possibile che in questi giorni del Natale, in questi giorni di vacanza, eh, eh, molti di voi magari prenderanno delle, delle vacanze da lavoro comunque è un periodo speciale in cui le energie del natale sono potenti perché sono tante le anime che credono in gesù nella sua nella sua nascita nel suo messaggio nel suo messaggio di amore di perdono di compassione di purezza eh, quindi sono veramente tante le anime che specialmente nel periodo del, del natale aprono il proprio cuore a ricevere a donare amore quindi è possibile fare nuovi incontri per alcuni di voi invece questa carta sta a significare che ehm, l'amore eh, la persona che avete al vostro fianco è la persona giusta amatela aprite il vostro cuore eh, donate il vostro amore aprite a apr apritevi a ricevere l'amore del vostro partner e cercate di, di vivere con amore questo eh, ciclo questo periodo particolare va bene questo passaggio questo momento così importante è un portale anche il natale quindi cerchiamo di attingere a questo portale per donare e ricevere amore per essere più in allineamento con le frequenze dell'amore alcuni di voi avranno eh, una riconciliazione magari avete avuto un litigio avete avuto delle incomprensioni col vostro partner o con la vostra partner ecco questo è il momento eh, giusto per chiedere scusa per eh, per perdonare o per perdonare Ok, proprio perché eh, la, è una, un invito ad aprire il cuore all'amore, l'amore in tutte le sue forme più elevate. Ok, assolutamente l'arcangelo Michele dice di andare avanti senza paura. Magari avete un timore, eh, ma siamo sicuri che questa è la persona giusta per me, eh, che mi posso fidare di questa persona? Assolutamente la risposta è una risposta eh, affermativa. Tanto è vero che sono uscite due carte che vanno a confermare il messaggio: lascia andare la paura adesso. Per piacere amore è una frequenza vibratoria completamente opposta alla paura la paura bisogna mettere tutto nelle mani di dio di gesù di maria degli angeli dell'arcangelo michele e dovete magari pregare un pochino di più perché alle volte la vita eh, porta anche ci sono delle difficoltà da, da affrontare va bene alle volte non è tutto rose e fiori ma l'amore vince su tutto se l'amore è vero voi potrete superare qualsiasi sfida, qualsiasi ostacolo, eh, qualunque sfida la vita vi stia eh, diciamo mettendo davanti perché eh, l'amore vero eh, si dimostra anche così affrontando le sfide, affrontando le paure, affrontando i blocchi, va bene? Magari fare anche un atto di fede, di fiducia e soprattutto di preghiera, chiedete la protezione dell'Arcangelo Michele in questa situazione così importante ok maria vi sta invitando ad aprirvi a ricevere ma anche a donare eh, ripeto questo è un ciclo molto importante dell'anno va bene eh, diciamo tutti dicono a natale siamo tutti più buoni io me lo auguro cerchiamo di essere più altruisti cerchiamo di essere più nel dare cerchiamo di aiutare il prossimo di non pensare solo ai nostri interessi personali va bene anche lavorativamente parlando laddove potete aprire il vostro cuore laddove potete eh, dare una mano incondizionatamente anche se non avrete in cambio nulla di, mh, di, di pratico di economico potete anche eh, fare qualcosa per gli altri eh, in maniera incondizionata in maniera perché eh, assolutamente l'universo l'amore divino vuole eh, restituirvi eh, il vostro dare eh, aprendovi così al ricevere perché un interscambio di luce e di amore dare e ricevere dare l'energia maschile ricevere e l'energia femminile ecco queste due energie noi possiamo approfittare del portale del natale per unire queste due energie per far diventi, diventare una forza unica una vera e propria unione sacra tra il dare e il ricevere va bene ok eh, assolutamente e apritevi anche al ricevere vi prego laddove le persone sono più gentili con voi laddove le persone vogliono donarvi eh, il, il proprio aiuto cercate di aprirvi a ricevere ad accogliere l'aiuto degli altri ad accogliere qualunque cosa stia arrivando nella vostra vita perché ciò che sta arrivando è guidato dall'amore eh, divino vino il maestro gesù e qui per dirvi che attraverso la preghiera se vi rivolgerete a lui, eh, lui vi può aiutare, vi può guidare in questa situazione. La nascita di Gesù è simbolico, no? Eh, rappresenta la nascita di un grande maestro che è stato un grande esempio di amore, di compassione, di perdono per l'intera umanità. Cerchiamo di vedere Gesù come eh, veramente la figura che lui è veramente eh, lui è veramente stato un uomo eh, un uomo grandissimo, un uomo elevatissimo, un uomo che per i, per i tempi eh, in cui viveva ha trasceso l'ego, ha trasceso il giudizio delle altre persone, ha avuto il coraggio di mettersi in gioco, ha avuto il coraggio di fare quello che molti non hanno avuto il coraggio di fare. Oggi siamo in tempi diversi, oggi per gli operatori di luce è più semplice poter portare la propria luce, è un invito agli operatori di luce anche a... Eh, ad irradiare la luce del creatore, a ritornare al centro, radichiamo la nostra energia, cerchiamo di pregare di più, cerchiamo di perdonare di più, cerchiamo di donare incondizionatamente alle altre eh, persone cerchiamo di fare quello che siamo venuti a fare, eh, venuti a fare qui sulla terra va bene, bisogna eh, ricordarci anche della missione dell'anima, che è quella di aiutare le persone eh, nel, nel, nel processo di elevazione spirituale nel processo di crescita spirituale cerchiamo di vivere dice maria con la grazia nel cuore va bene eh, cerchiamo di eh, veramente di vivere con gioia con gratitudine eh, la grazia divina è una, è una grazia Molto potente, che ci arriva quando noi siamo ricettivi. Ecco perché la carta del dare e del ricevere. Apriamoci a ricevere l'amore divino. Ma per fare questo è fondamentale perdonare. Per fare questo è fondamentale. fondamentale. Guarire il nostro cuore ok il perdono apre il nostro cuore il perdono eh, ci aiuta a, ad elevare le nostre frequenze e ci aiuta anche ad aprirci a ricevere l'abbondanza infinita che noi meritiamo per diritto di nascita va bene approfittiamo di queste feste per pregare di più per perdonare di più per fare il lavoro spirituale su noi stessi per trasmutare le paure per trasmutare il più in oro per elevare le nostre frequenze ricordiamoci che in questi momenti è fondamentale questo periodo particolare della nostra vita a prescindere dal natale è fondamentale mantenere alte le frequenze guardate meno notizie negative cercate di focalizzarvi su informazioni potenzianti che vi aiutano a ad espandere il vostro cuore ad aprire il vostro cuore ad, ad elevarvi nelle frequenze della luce e dell'amore si tratta proprio di cicli periodi che, che si ripetono ok dei cicli che si ripetono nella nostra vita tanto è vero che ogni anno noi festeggiamo il natale ecco questo è un ciclo nuovo che si apre e che si chiude e poi ci sarà la conclusione con la chiusura dell'anno 2021 quindi cerchiamo di chiudere questo anno con eh, come dire Cercando di dare il meglio, qualunque sia il tuo passato, qualunque cosa ti sia accaduta durante l'anno, cerca di guarire, cerca di trascendere, cerca di vivere il presente e di chiudere con amore quest'anno e di, di imparare tutte le lezioni apprese e di, eh, come dire, di imparare da queste lezioni, di far sì eh, che, che tu possa avere una crescita spirituale reale, che queste esperienze ti possano essere servite. Per diventare una persona migliore, va bene, ok? Quindi onora anche i cicli del tuo corpo perché magari ci, puoi essere stato un pochino male, eh, puoi aver avuto delle fasi particolari nel, nel tuo corpo fisico, ecco prenditi cura del tuo corpo, Natale non vuol dire abbuffarsi e mangiare cibi con additivi e eh, zuccheri e così via, magari mangiare cose buone sì, però sane, nutrienti, cerca di prendere, prenderti cura del tuo corpo, di disintossicarlo. perché cerca di, rin di rinnovarti affinché il nuovo anno possa essere un anno eh, migliore e anche il corpo ha bisogno di, eh, di guarire di rigenerarsi di depurarsi e di purificarsi va bene ok benissimo bellissima questa carta eh, poi friendship praticamente assolutamente oltre alla nascita di un eventuale nuovo amore eh, abbiamo anche Uh, la possibilità di uh, mh, della nascita di nuove amicizie di nuove connessioni uh, di luce va bene diciamo che è possibile che tu uh, possa incontrare persone appartenenti alla tua famiglia d'anima uh, se Pensi di aver incontrato delle persone quindi le hai già incontrate e senti questa familiarità questa sensibilità superiore questo grande amore questa grande pace eh, allora assolutamente la risposta è sì queste persone fanno parte della eh, della tua famiglia d'anima va bene circondati di persone positive lascia andare le persone che ti stanno limitando che ti stanno drenando che ti stanno portando energia via ti stanno portando via l'energia e soprattutto è un invito a socializzare un po di più a uscire un po di più a, a goderti la vita un po di più con le persone che senti essere parte della tua famiglia dell'anima perché queste persone in comunione di intenti eh, possono aiutarti a trascorrere delle giornate semplici ma anche grandiose, meravigliose, allo stesso tempo è possibile che nascano anche delle partnership, delle, mh, delle, dei, dei grandi progetti spirituali ma anche lavorativi ma eh, di qualsiasi livello eh, molto importante per la tua crescita spirituale con queste persone. Quindi unisci la tua energia a persone con, con energie positive elevate con persone che ti fanno sentire la pace nel tuo cuore rimani aperta al ricevere il divino femminile ti sta parlando apriti a ricevere quindi l'invito al dare ma anche la grazia divina e l'aprirsi al ricevere anche qui si ripete in questa carta assolutamente ricevi l'amore divino ricevi la grazia divina ricevi eh, doni che potresti ricevere durante il natale potresti eh, apriti un attimo a ricevere miracoli infiniti nella tua vita siamo sempre abituati a cose negative ecco cerchiamo di aprirci al grande cerchiamo di aprirci a cose meravigliose perché possono accadere nella nostra vita e cerchiamo di avere un cuore aperto per accoglierle con amore va bene eh, assolutamente sei meritevole di abbondanza ok e questa carta è proprio segno che un grande dono sta per arrivare nella tua bellissima vita la carta finale la leggo io alberto io valgo e apprezzo ciò che sono sono degna dell'amore sono degno dell'amore non devo guadagnarmi l'amore così come non devo guadagnarmi il diritto di respirare l'amore è una cosa che arriva per frequenza che arriva se io sono aperta, se io sono aperto a ricevere, quindi è questa la cosa più importante. Bene, Alberto, adesso tocca a te. Certo, sì, quest'ultima carta ci fa capire proprio che insomma, se siamo qui. Non è assolutamente un caso, è un dono. No? L'abbiamo scelto noi e siamo assolutamente in grado di affrontare le sfide che la vita ci pone. Quindi è sicuramente molto rincuorante, no? tante volte magari ci si portano dei fardelli, dei sensi di colpa, chissà di quanto tempo fa, invece qui si dice proprio non devi guadagnarti nulla, non devi dimostrare nulla, vieni semplicemente, datati, respira, eh, fai delle cose, cerca di fare il meglio di, di quello che puoi e qualcosa di buono accadrà sicuramente. Cioè. Poi è ovvio che c'è il libero titolo, quindi non ci si può aspettare che magari 8 miliardi di persone si comportino tutte bene, questo lo sappiamo, però, eh, però noi insomma, che siamo nel percorso di luce sicuramente comportiamoci, comportiamoci in un certo modo. Certo. Ripartito dall'inizio, insomma già il fatto che si parta con gli angeli del cuore è sicuramente è molto interessante e molto positivo. Ora qui naturalmente angeli del cuore può far pensare sicuramente alla relazione amorosa ma in generale il cuore è il nostro centro, no? quindi gli angeli del cuore sicuramente ci aiutano in qualche modo, come dicono anche le altre carte, ad aprirci, ad essere compassionevoli, ad ascoltare no? il nostro vero sé, tutte queste cose qua. Quindi stiamo tranquilli anche perché le carte successive poi parlano proprio di non aver paura, no? vai avanti senza paura, è apparso anche nella scorsa lettura. Certo lascia andare la paura adesso, quindi adesso è il momento migliore per fidarti, fiducia oltre la paura, no, usare la mente superiore oltre i problemi in questo momento, non aspettare domani, non aspettare chissà cosa, che le cose migliorino, non, non devi necessariamente pianificare qualcosa, ma sì, felice adesso e l'universo ti seguirà, sarai nel flusso. L'Arcangelo Michele ha... E in questa carta, no, lasciare andare la paura adesso, c'è il tartocchi illuminato, c'è la spada gigantesca, qui c'è il suo aiuto per vedere le cose con chiarezza, per tagliare i cordoni eterici che, ripetiamo ancora una volta, non significa tagliare completamente dei legami con delle persone, ma tagliare le parti che non servono perché certo. non ci portano più energia mm. a qualche livello. No? E quindi non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, ma togliamo le cose che non funzionano, perché il resto delle cose vanno bene. Poi ovvio che possono capitare, eh, come ripeto, delle situazioni in cui proprio eh, dolorosamente magari delle volte bisogna tagliare i ponti con delle persone, perché proprio non vanno bene per noi. Però eh, tendenzialmente insomma, auspichiamo che si possano comunque, comunque avere dei rapporti decenti, senza bisogno magari di fare chissà che, ci sono persone con cui magari può parlare di più, altre con cui magari siamo, non è questione di essere migliori o peggiori, ma ci sono diversi livelli di evoluzione, allora magari ci sarà un altro tipo di rapporto, no? non c'è nulla di male, certo. però cioè, questo è proprio un invito a chiedere l'aiuto di Michela ancora una volta, no? per liberarci dai pensieri e dalle emozioni che non ci servono, che sono eh, egoiste, che sono dannose, che sono tristi, no? noi siamo fatti per essere felici, per stare bene, per occuparci di noi e degli altri, per fare cose utili, no? quindi sono tutte carte che invitano molto al coraggio, no? proprio ad andare avanti con la fiducia, però dobbiamo chiedere talvolta anche l'aiuto, perché soprattutto in questa situazione così particolare c'è bisogno veramente di chiedere l'aiuto del cielo, no? perché capitano dei momenti un po' di sfiducia, uno si guarda intorno e non sa bene a cosa pigliarsi è questo proprio il momento di cercare di avere una visione oggettiva, no? Perché sì. eh, ci sono tantissime cose positive in realtà, anche se appunto come dicevi tu, eh, i notiziali no? cercano un po' di sviarci, di farci vedere tutte le cose peggiori, no, noi cerchiamo di fare lo sguardo verso le opportunità, perché ogni giorno ci sono persone che si alzano, no? che cercano di fare cose bellissime, di creare contatti con altre persone positive, eccetera. Quindi non è vero che che è tutto negativo, anzi le crisi vengono proprio per, per come dire, portare nuove idee, per eh, manifestare nuovi obiettivi, eccetera. No? Quindi partiamo dal presupposto che stiamo andando in medio. No, certo. Sicuramente non, non succederà nulla di catastrofico, no? noi siamo arrivati qui perché evidentemente l'abbiamo scelto e adesso dobbiamo creare qualcosa di nuovo, no? per ciò vuole naturalmente. Dopodiché, eh, giustamente Maria eh, ci parla di, di dare e di ricevere Anche no? questa è una carta molto di cuore perché il cuore è il centro e chiaramente eh, se noi abbiamo il cuore aperto siamo in equilibrio fra il dare e il ricevere a partire dal dare giustamente perché è ovvio che è bello ricevere in alcuni momenti bisogna essere anche in ricezione e ricettività bello ricevere un regalo piuttosto che ma il dare alla fine è la cosa che dà più gioia soprattutto se tu scopri la tua missione sei proprio nel dare, nel flusso, nella gioia e allora la vita diventa meravigliosa e ti arrivano un sacco di cose no? proprio il ricevere arriva di conseguenza e con una grande abbondanza no? quindi c'è proprio una grande soddisfazione il cuore è proprio a mille no? siamo, siamo nel, nel nostro vero sé siamo, come dire, siamo proprio aperti, liberi infatti c'è un uccello nella foto perché naturalmente il volatile rappresenta la libertà no? la capacità nei momenti difficili di volare, di andare oltre i drammi quotidiani, i drammi dell'essere umano e quindi certo. cerchiamo di elevarci al divino di ascoltare l'Arcangelo Michele, Gesù e Maria in questo periodo di Natale meraviglioso che ci fa dimenticare eh, di tante cose perché vediamo gli atopi, ci sono le canzoni, no? è un periodo meraviglioso e quindi ci aiuta magari a ah, migliorare il rapporto con noi stessi piuttosto che con gli altri sempre anche qui naturalmente con saggezza capendo di chi ci ci si può fidare perché delle volte come ho già detto si avvicinano anche delle persone che non necessariamente hanno buone intenzioni cioè non siamo ipocriti bisogna utilizzare il discernimento dopodiché arriva Gesù naturalmente che è il figlio di Maria e, e sì. che è il salvatore che ha un ruolo incredibile no chiaramente il Natale Natale rappresentato da Gesù soprattutto e quindi a prescindere da quello che uno crede la figura di Gesù Cristo, eh, comunque è, diciamo, eh, come hai detto anche tu prima, è immagine proprio di, di, di amore, di, di coraggio, di voglia di seguire la propria città, la propria strada, a prescindere dai nemici, no? E quindi, eh, insomma, Lui ci dà, ci dà una grande forza, sicuramente, no? Eh, io personalmente ho per dire così un aneddoto: in camera mia ho l'immagine della sindone, così ogni tanto, magari me la guardo, guardo, no? il suo sguardo molto, molto potenti, i suoi occhi che veramente ti danno gioia, c'è cioè il semplice sguardo, sento bisogno, poi per carità, ci vogliono anche le preghiere, tutto ci mancherebbe. Però lo sguardo è molto potente, no? tutta l'energia proprio di amore, la frequenza critica. E quindi, insomma, la sua presenza sicuramente. È in questo momento ci dà, ci dà una grande speranza. Dopo lì c'è la grazia, la grazia che è molto collegata a Maria, no? Ave Maria piena di grazia. La grazia è sinonimo di giustizia, no? E è un femminile molto bello, chiaramente dentro e fuori, non stiamo, non stiamo parlando solamente di bellezza e tecca, equilibrato, si parla di perfezione divina in questa carta, no? Della creazione, la grazia sicuramente è una, una diciamo una qualità che ha a che fare forse più con ricevere che con il dare in realtà, ma giustamente ci sta, perché dopo, dopo queste carte, dopo anche la carta di Gesù che probabilmente è una carta molto di dare, molto di proprio manifestare il proprio amore nel quotidiano concretamente cioè non in astratto della serie A certo. io amo tutti e dopo magari ti comporti male quel certo. pittino, cioè cerca di di fare degli atti proprio tangibili nel quotidiano in base alle persone che hai vicino. Certo. Poi è ovvio che si cerca di manifestare questo amore verso tutto il mondo, per l'amor di Dio, ma cerchiamo di non essere ipocriti e di fare delle azioni positive a partire dalle persone che abbiamo vicino. No? Quindi questa grazia, questa grazia ti arriva no, la colomba, la pace, ti arriva quando naturalmente tu hai fatto qualcosa per fare in modo che ti arrivi, no? Non è che ti arriva così dall'alto, Arriva la, la, la manna dal cielo, no? la manna dal cielo arriva e tu comunque te la sei meritata, se hai fatto delle cose, no? cioè, questa cosa può sembrare in contrasto con l'ultima carta di chi ti sei, uno potrebbe dire ma come prima mi dici che eh, non ho bisogno di fare nulla a merito a prescindere, certo perché di base tu sei un figlio di Dio, Dio di Dio. Da fiducia. Ma siccome come ripeto c'è il libero arbitrio, se tu scegli liberamente di fare delle cose che non sono di luce eh, è normale che non no, puoi certo. aspettarti di carichi la grazia. E quindi certo. non puoi parlare di sfortuna. Se invece tu, soprattutto perché ci credi, fai delle cose positive, la grazia ti arriverà e alla grande proprio ti arriverà anche con il resto. Perché Dio è generoso, lo sappiamo, no? Per versi i propri figli è, è molto. Non, non, non è il dirzio, anzi, dopo la parità non sa so neanche cosa sia. E quindi, se noi ci comportiamo nel modo giusto, sicuramente arriveranno molti doni. Dopodiché si parla di cicli, arriviamo ai unicorni. Giustamente ci sono dei cicli nella vita, no? Il karma, si chiude un ciclo, se ne apre un altro. Quindi, per rinascere, naturalmente bisogna chiudere delle situazioni. Quindi, come dice la carta, ogni cosa ha il suo tempo giusto. Onora i cicli del tuo corpo, non finiscono il corpo. Perché magari si parla tanto di mente, ma la mente talvolta mente, invece il corpo non mente. Se c'è un dolore, se c'è una sensazione, chiudiamoci. È una cosa nostra, non mettiamolo in dubbio per prima, no? onoriamo il nostro sentire. E naturalmente si parla anche di luna e di magia, non a caso, perché tra l'altro questo weekend c'è un'altra luna molto potente no? che servirà per fare chiarezza. E non a caso, a partire proprio da, dai propri effetti, dalle, dalle persone che. Cina, no? per cercare proprio di essere ancora più solitari di prima, no? di portare alla luce delle cose, di essere veramente, soprattutto in questo periodo, veramente molto collaborativi, molto amorevoli. Quindi abbiamo un e abbiamo anche delle farfalle, grandissimo esempio come sempre di miracoli, di trasformazione, no? un animale incredibile che rappresenta la fiducia, che si trasforma quando gli altri pensano che la sua vita sia finita, invece diventa qualcosa di meraviglioso. Che sa anche combattere i nemici, perché ci sono delle farfalle che hanno no, dei colori, delle immagini particolari per camuffarsi di fronte ai nemici. Quindi anche qui l'astuzia, ci vuole anche l'astuzia, l'ha utilizzata in modo positivo e non per fregare gli altri. Dopodiché, l'amicizia, giustamente ci vuole anche quella, può sembrare tanto che in questo periodo uno dice, cavolo, eh, ma non si può uscire, ci sono un sacco di restrizioni, e invece c'è la possibilità di fare amicizia, non è vero? Che siamo fermi, che siamo da soli in casa, no? Se uno vuole, c'è la possibilità comunque di conoscere un sacco di persone a partire da internet, no? Proviamo a guardare un attimo questa immagine: c'è un unicorno e uno scoiattolo sopra. Mm. Uno dice, ma che ci azzecca lo scoiattolo con unicorno? E eh, ci azzecca perché gli animali, ancora una volta, ci insegnano le amicizie più bizzarre. Cioè, proprio animali diversissimi, magari quello che può sembrare feroce, con l'animale piccolino, indifeso talvolta si alleano, okay. si alleano perché, perché sono intelligenti, perché gli animali sono anima, e allora loro non stanno lì a guardare, eh, non hanno ego, no? come noi delle volte che ci dividiamo per delle cavolate, soprattutto in questa situazione cerchiamo di fare squadra, no? quindi questa, questa carta cosa dice? Di cercare la, la, la famiglia dell'anima, soprattutto quindi amici che siano veramente persone giuste per noi, per il nostro scopo, no, l'amico che trovi al bar, di una pirra e ciao, cioè persone veramente importanti con cui possiamo parlare in profondità di certe cose, no, che siano anche tre, non devono essere cento, certo. che siano le persone giuste, siamo selettivi, infatti, infatti c'è proprio scritto, no, circondati di persone positive, piuttosto che stare nella zona di comfort e parlare con persone che continuano a, lame, a, a lamentarsi. lamentarsi, a parlare, il governo, di questo, di quest'altro, ma per carità, e tu cosa stai facendo? Niente, perfetto. Allora cosa ti lamenti degli altri? Tu fai qualcosa, cerca di fare qualcosa, no? Passate più tempo a socializzare, certo, c'è la possibilità di socializzare, non è vero, un sacco di persone si stanno unendo, ma anche persone con estrazioni diverse, cioè, questa è la cosa bella, no? Il filosofo, con l'economista, con una persona che si occupa di religione, c'è cioè, molto confronto, no? Però ci vuole, ci vuole volontà volontà, no, naturalmente. Certo. E quindi per esempio prima, e con questo piccolo aneddoto, prima di parlare, di passare all'ultima carta, prima ho fatto, come spesso mi capita, la, la meditazione, quella del grazie, no, di 20 minuti, grazie, grazie, grazie, col sorriso e mettendo le intenzioni, e sentivo in alcuni momenti che avevo delle resistenze, perché è fisiologico, perché anch'io, anche a me capita delle volte di lamentarmi per delle cavolate, perché poi in realtà io come molti altri sono molto fortunato. E quindi a quanto serve manifestare la gratitudine incondizionata, a prescindere? Questo bombarda tutte le, le credenze di tanti. Quindi, se tu ti sei lamentato 100 volte, devi dire grazie almeno 101, come dice uh -huh. il 6: cioè, eh, se hai avuto un dialogo interno negativo per anni, devi avere un dialogo positivo per, per altri tanti anni, come minimo. Uh -huh. Ti devi voler bene, cavolo. Cioè, se ti sei massacrato per anni, adesso ti devi voler bene. Uh -huh. Un'altra piccola cosa. Vabbè, adesso non voglio parlare di vaccini, ma eh, per esempio eh, mio papà qualche giorno fa qua mi diceva che dopo aver fatto l'ultima dose ha avuto degli acufeni, ma questo succede a prescindere dai vaccini, è una cosa che può succedere. Io gli ho detto: guarda, io ho saputo, sentendo uno psicologo, che gli acufeni non sono una cosa così negativa, perché significa che le orecchie ti fischiano perché tu. Non te ne accorgi, ma ti parli talmente male mm. che le orecchie cercano di distrarti dal dialogo interno. Ci siamo? Cioè, quella cosa di che può sembrare fastidiosa è un angelo custode che ti dice: Tesoro mio, anima infinita, cerca di volerti bene. Io ce lo sto cercando di far capire in tutti i modi. Sì, sì. Basta parlarti male, perché sennò dopo parlerai male anche degli altri. Ti sticherai e ti dice la cosa peggiore che c'è che è la non capacità di osservare le cose, che sono magnifiche così per come sono. No? Ultima carta è quella del ricevere, no? Si è aperto a ricevere cose positive, crediti essere meritivo di abbondanza. Un dono sta per arrivarti presto, c'è un unicorno, c'è una figura femminile e c'è una palla di cristallo. Come la carta prima di Michele, utilizziamo il terzo occhio, l'occhio interiore, no? Anche qui, non per giudicare non per essere arrabbiati, rancorosi, verso un destino cattivo, no! Cerchiamo di perdonarci, sicuramente c'è una mancanza di perdono, perdoniamoci, sblochiamo le emozioni, facciamoci un piantino, riprogrammiamoci con lo bossing, con le affermazioni positive, perché noi con questa cosa possiamo veramente farci un, un grande regalo e anche ad altri, perché magari andiamo a sbloccare tutto l'albero genealogico con questa cosa, eh? Ci cioè. sembrano delle cavolate, ma ci possono esserci dei comportamenti negativi da anni, ma che dico anni di più, e noi siamo arrivati qui per aspettare questa cosa. Cioè, io gli ho detto un'affermazione, era una cosa del tipo, eh, tu sei le, le, le preghiere risposte da parte dei tuoi antenati, cioè tu. Pensa alla bellezza, i tuoi antenati che ti stanno chiamando dal cielo, no? mm. Come nel cartone animato il Re Leone, che c'è il figlio del leone che è lì che sta per ereditare il regno, però si sente solo, e le stelle gli parlano, gli antenati ti parlano, dicono meno male che sei arrivato. Tu adesso ti erediterai no, il regno perché tu sei prescelto, noi ti abbiamo chiamato per un sacco di tempo, per fortuna hai ascoltato la chiamata. Cioè pensate la bellezza, quindi la commozione, la gioia immensa, perché noi capiamo chi siamo e possiamo aiutare gli altri. No? E finalmente riceviamo alla, la ricezione, come vedete, è l'ultima carta. Di sicuro non è la prima, quindi dopo che tu ti sei impegnato, con fiducia, con amore, con qualche lacrima, con il sudore, ti arriva il grande regalo alla fine, quando magari stavi per mondare, ti arriva. Quindi penso, penso che sia una lettura, Bella. insomma, molto, molto incoraggiante direi, no? Da Assolutamente. Grazie Alberto. Bene, noi abbiamo concluso la, la lettura di Natale per, questa, per queste festività. Volevo ricordarvi che noi ci occupiamo di facilitare la guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce, facilitiamo logo sealing che è una modalità di guarigione molto potente che si avvale del potere della parola e vi aiuta a eliminare i blocchi, le resistenze, le paure, eh, vi aiuta a eh, ristabilire i vostri i vostri sistemi di credenza riallinearvi ai vostri sogni ai vostri obiettivi attraverso la riprogrammazione un lavoro molto eh, utile se in questo momento state cercando di eh, ritrovare il vostro pieno eh, potere Ok, alle volte abbiamo bisogno di un aiuto di una guida eh, questo lavoro poi voi lo potrete imparare potrete continuare a utilizzarlo eh, voi da soli camminando con le vostre Gambe, in quanto l'obiettivo mio ed alberto è quello di rendere le persone autonome e indipendenti ci occupiamo anche di, ehm, di seminari con eh, le nuove frequenze di luce o come connessione eh, agli angeli all'arcangelo michele adesso la terza settimana di eh, gennaio la terza la quarta vi farò sapere nella prossima lettura eh, faremo il webinar di connessioni angeli ok vi daremo la, la data esatta per questo nuovo webinar presto ricominceremo con i seminari dal vivo molto, molto probabilmente sarà maggio giugno eh, vi avviserò per tempo se siete interessati non esitate a contattarmi per prendere eh, informazioni ok facilitiamo anche le letture angeliche con l'utilizzo delle carte oppure come connessione diretta con l'arcangelo michele quindi se volete eh, eh, avete bisogno del aiuto da di una nostra consulenza non esitate a contattarci noi vi salutiamo vi auguriamo buone feste un buon natale mi raccomando trascorretelo con i vostri cari con le persone che amate e soprattutto nella pace nell'amore nell'abbondanza vi auguro ogni bene e ci sentiamo presto per la, per la lettura di capodanno ok vi salutiamo un bacione a tutti ciao ciao ciao, ciao buon, natale. buon natale ciao ciao